video allora oggi cosa facciamo oggi questo sarà un tutorial uno speciale tutorial perché non andiamo a vedere un'applicazione non andremo a vedere un software ma andremo a vedere un motore di ricerca un anzi no un motore di ricerca una cosa dove puoi scaricare il software non sto parlando di tutte le applicazioni della Google per esempio Google Play non sto parlando di Samsung per scaricare le applicazioni non sto parlando delle applicazioni per, eh, per i siti per scaricare le applicazioni che sono tantissimi ma sto parlando di un'applicazione che serve come già vedete lo potete capire da qua che serve proprio per eh, aiutarsi a noi dentro uh, dentro dentro il nostro modolo di ricerca con giochi io ho bellissimo gioco che mi piace anche eh, se sono anche se sono diciamo un po' una schiappa a questo gioco questo gioco qua vedete che io sto giocando non dentro un'applicazione sto giocando da computer questo è il mio computer vedete il mio desktop il mio desktop qua, il mio bellissimo desktop giocando da computer vedete, eh, sì eh, però non sto sul sito e eh, poi il wifi mi funziona pure benissimo c'è un wifi potentissimo quindi non, non ehm, quindi io non eh, ho problemi di wifi quindi perché questo gioco dovrebbe essere quando c'è problemi di wifi invece no, il lo so bene, io sto tutto bene eh, però questo è Spide Test di parlato anche Speedtest come vedete io lo sto non a prendere da Vua non sto prendendo l'applicazione eccola qua l'applicazione di Speedtest vedete eh, qui a Roma eh, c'è differenza vedete questa è una è um, una finestra eh, scusate questa è una finestra Invece questa qua è una uh, estensione estensione di Chrome, estensione che significa che sono delle, sono, tantissime, sono delle cose che ti aiutano, per esempio possono essere semplici cioè le l'estensione di Walmart, che sono le estensioni di giochi, giochi di bus. Google Calendar, Google Angus Poi ci sono queste due estensioni molto particolari Queste che uno permette per guardare 500 schede 500 cose Poi ci sono in wall drive Speed uh, test uh, -tac, uh, Questo è il, um, il Tris corrato. Eh, giochiamo a Tris Giochiamo a Tris Facciamo così Giochiamo a Tris C'è so, un challenge di Tris tutti gli altri giochi così eh, ma poi eh, si sì, però da dove cavolo vengono queste estensioni da dove ti eh, possono scaricare da, da google si io scrivo si possono scaricare dal motore di ricerca ehm, della microsoft quindi in questo caso microsoft shop Microsoft Shop, eccolo qua, si caricano da qua e da qua si scaricano le applicazioni. Ah, signore e signori scusate se faccio un attimo questa cosa, però vi volevo dire un attimo una cosa. Hanno messo su. cioè noi possiamo scaricare sull'Xbox so a 4 euro il among Us. 4 euro su Xbox, è super sconto, Raga, veramente super sconto: cioè, super sconto. È veramente bellissimo. Eh, pensate che Minecraft eh, l'hanno scaricato a tipo 28 euro. Cioè, un po' troppo, però adesso eh, mi, mi fate un po' sconcentrare. Parliamo ah, eh, scrivete nei commenti se vi piace Among Us. Eh, qua ci sono tutte le applicazioni Popolari Però come vedete sono tutte applicazioni Che bisogna scaricare Quindi io prendo per esempio l'antivirus Questi dicono che è gratis Ma non è E faccio ottieni Vedete che è gratis Però faccio ottieni E se faccio ottieni Quello me lo scarica Dove? Sul desktop No no no no, no Perché sono molto pieni come scaricare l'antivirus? Vaffan <ride> Vabbè, eh, raga. Sto scaricando l'antivirus, anche se non mi serve. Eliminiamo perché non mi serve. C'è più l'antivirus. Però come faccio a fare tutto questo coso? Qua? Qua? Eh sì. No, vaffan, no, no. Allora, basta andare. Questo sì, che noi andiamo su. Eh, scusate, se io qua faccio le mie ricerche... Più strane eh, e contro rovescio HTML free, perché... Eh, perché se no andiamo su web store web store dai se mi fa scrivere web store web Store.com. Store. eccolo qua questo è lo shop e un po di Chrome. web Chrome dove ci sono tutte le dove ci sono ecco, questo qua dove ci sono tutte le applicazioni che noi possiamo scaricare tutte questa è l'immagine è una delle immagini più conosciute e poi dopo tutte le applicazioni fra cui google drive ecco qua, web shop queste sono alcune delle applicazioni della google ecco qua websho guardate ecco qua, no, non fa entrare nel sito va bene allora no scusate questo è il mio canale oggi sono un po' pazzerello ve lo dico quindi signore e signori andiamo a vedere il webshop quindi allora eh, da web shop possiamo scegliere così oggi in molti computer c'è proprio l'estensione qua sotto quindi ce cioè l'ho qui e qua sono tutte le estensioni. Per esempio questo video. Di solito lo, i video io li giro con un'applicazione professionale, poi li monto tutto professionale. Invece stavolta ogni tanto clicco qua. sono uh, video di registrazione in corsa, eh, perché questa qua è un'estensione. Sto girando con un'estensione, ovviamente non è tanto bene perché non sarà professionale. Però molte estensioni, diciamo, sono professionali se la nuova estensione di arte e cultura capolavori, capolavori artistici nelle schede del Bowser guardate che figata io qua ho fatto la ricerca di ho fatto la ricerca con questo programma della Google eh, la ricerca di arte a scuola eh. poi abbiamo tantissime applicazioni per la scuola per salutare per i giochi per c'è cioè, eh, per giochi c'è cioè, di tutto cioè se scrivo qua per esempio una parola a caso eh, giochi giochi poi si mi escono tutti i giochi tutti i giochi però attenzione possono essere cioè anche a pagamento quindi anche possono costare poco ma, dovreste sapere che esistono anche i temi. Le estensioni con i temi. Cioè, io apro su Grom, invece di trovare quella cosa semplice, trovo, che ne so... Uh... Trovo, per esempio, trovo... Trovo, per esempio, Google con lo spawn di Minecraft. Cioè, bellissimo, questo tutti i youtuber di Minecraft commentate commentate questa cosa commentate se vi piace cioè commentate se vi piace eh, se vi piace questo sfondo che è veramente bello è bellissimo questo sfondo commentate scrivete per esempio eh, a me piace questo albero a me piace sto coso che non, so, che non riesco a vedere la immagine a me piace sta mucca a me piace sto maiale perché non si vede a me piace sto coso che sembra che sembra, che sembra sembra un albero perché a me piace questa torre piace questo traguardo che fa vedere la fine del video <ride> però però quindi ricitolando ah, no, sarebbe tipo come ehm, sarebbe tipo come ehm, Amazon Amazon dove si comprano si vedono per esempio ci sono molte estensioni utili altre che non servono a niente Ecco, eh, c'è pure l'estensione di un Amazon. Eh, e adesso ne scarichiamo una, vi faccio vedere. Facciamo aggiungi. E facciamo aggiungi. estensione ce la andiamo a trovare qua. Eccola. Ecco, ci andiamo a trovare qua. E eh, c'è un botto, eccola, eccola qua. L'estensione di Amazon, quindi io adesso, esempio, vado qua. E quello... Eh, fa vedere un po come funziona però io so come funziona quindi so, facciamo ignora sempre la nostra cosa sulla privacy facciamo iniziamo e quando possiamo scrivere per esempio andiamo su andiamo a cercare in amazon per, per esempio di eh, quote per esempio computer computer, computer per gaming. Io, ho, io non so il computer gaming, ecco, guardate che bello questa cosa, io questo l'ho visto e l'ho toccato quando c'era la mostra ai tempi ai tempi, ai tempi quando c'era la mostra eh, al mio centro commerciale, Roma Est, che saluto tutti quelli che lavorano, ho fatto pure un video. Poi, poi lo faccio vedere e eh, invece un coso del genere guardate qua cioè questo è tipo questo non è colorato c'è cioè una ventola del genere 1500 questo si mangia la corrente veramente io per caso di dirlo si mangia la corrente cioè c'era tipo un coso del genere eh, e questo qua era questo qua c'era cioè questo che costava questo qua Scrivete nei commenti se è buono. C'era un'offerta 299 299€ su questo computer. Eccolo qua. E sì, è questo qua. E, e, PC, e questo è Ryzen. Solo che questo qua non è pure manco buono. Perché adesso vi faccio capire quando, quando, quando i computer sono buoni. Quando c'è tutto qua. Questo qua. Però non deve il c 3 Ma deve c'è il c 6 Se qua c'è un 6 un numero superiore a 6 è buono se c'è cioè il 3 questo è già una fregatura questo è già troppo vecchio è della windows 10 pro della microsoft microsoft microsoft viva la microsoft tutti gli spinotti guarda, cioè, si stati sono bellissimi questo il sotto quindi qua noi possiamo prendere tutte le estensioni possiamo scaricarle, che ci aiutano, e possiamo fare tantissime cose, possiamo scaricare estensioni, possiamo eh, fare tutto quello che ci piace, attenzione, attenzione, qua. Ne noi vista una che era a pagamento, giusto per farvi vedere un po', allora, intanto andiamo a allora, cercare, un attimo che la cerco, va bene ragazzi, non ho trovato niente, se vuoi trovare, No, fatemelo sapere però adesso io un altro fantasene vi gioco qui a uh, Dino Red Google eh, vediamo qua se riesco a fare se riesco a fare più di 100 di già sono morto se riesco a fare più di 100 vi prometto che faccio una no, vedetta vi... No, vi, vi prometto che faccio una um, un video di minecraft è levato questo è un problema di, di, di l'estensione che tu si apri qualcosa se premi qualcosa si levano diciamo è un po' un problema loro pump eh, non, non mi fate consultare vedetene ne può pure... oh, ecco andiamo no eh, eh. Uh, che figa voglio far pro sul sì. decesso su decesso questo no. per esempio un'estensione, io ho scaricato da Chrome voi se scrivete Chrome Dino che ne escono infiniti perché questo qua è famosissimo e pure su Wikipedia pensate quindi se più se, se, se, se su Wikipedia siamo famosi per questo, pure abbiamo fatto la pagina Wikipedia e sono famosi no, letteralmente, se voi cercate su internet studio di Gregorio escono dei tantissimi, quello è vero se voi scrivete studio dei ricordi YouTube, studio dei ricordi YouTube, vi escono tutte le cose che ho fatto io. Perché YouTube non lo so. tutte le cose che non ho fatto io. Ma non solo video. Pure per esempio immagini. Oh raga, c'è... Oddio. Raga, fa paura. No, basta. Basta raga, sono morto. Abbiamo fatto 15 minuti di video. Interrompiamo la registrazione. E eh, Però vi lascio con una cosa. Se volete giocare pure voi andate sul mio sito internet, il link lo trovate dentro, le, dentro la pagina di informazioni di YouTube. Adesso vado qua su YouTube. Adesso vi faccio vedere lo trovate, questa ovviamente è la questione verso. Scrivo Anna Cristiano, allora, ah, Anna Cristiano, allora, scriviamo qua. Anna Cristiano. Ho messo Anna Cristiano perché non è solo il mio canale, ma è anche quello, diciamo, di tutta la mia famiglia. Come vedete, eh, ci sono anche video che ha fatto mia cioè video che ho fatto io per mia zia diciamo il mio primo video dove sta video delle torte questo qua questo video qua l'ho fatto mia zia cioè l'ho fatto io per mia zia c'è una pasticceria eh, del nord la sui social e vi fa vedere però informazioni chiudo queste informazioni qua la eh, cosa vediamo che c'ho qua 1806 attazioni e se io vado qua sulla pagina del sito qua. Questo mi esce il mio sito. Se io clicco qua, mi, mi si apre un menu a tendina e, e metto game. E da un minutino, vediamo un po' tutti i giorni che ho creato io. Veramente l'abbiamo creato io. Io questo l'ho creato per il momento della mole familiare piccola chiesa per Natale. Questo l'ho creato per me. Per me è un divertimento. Questo l'ho creato per festeggiare la Google. E poi queste emoji ti eh, va a vedere la mappa del sito. È un po' il sito già. Di... La gente si vede perché ci sono pure degli annunci: annunci della Google, annunci di Google. Nest questo qua è fighissimo. Questa cosa che um, tutti noi pensiamo che la Google sono molto ricchi di ricerca, No mai Invece, apro qua so anche questo, eh, questo, ti questo coso. Chat che è un Grazie rilevatore di stile, cui... noi lo attacchiamo, e noi lo attacchiamo al muro, Tato, e quello diciamo di ci del, di della Google, e quello diciamo ci dice se dobbiamo Poi, evacuare, se la casa puoi prende puoi fuoco, e anche un simbolo va fuori, quello ci dice allarme rosso, c'è fuoco in cucina, Adesso non c'è l'audio, però c'è dice che allarme rosso, c'è fuoco in cucina, in noi possiamo spegnere la la il cellulare e facciamo che okay, non, non è niente di grave, sono solo. Del che non è niente di grave, solo che io sto cucinando eh, la pasta per i miei figli e. Sempre e sempre di... fare, dove metti un po' di paura e misura anche se c'è troppo saluto. ossido di carbonio troppo sì. niente di carbonica certo per i figli più piccoli fa un po', fa un po', fa un po paura però per i locali è ottimo perché anche il monossido di carbonio tutti noi ci però così cioè, li fa uscire fuori all'aria aperta sono i mini piccoli che vogliamo diciamo terminato. qui um, di no Qui, eh, nell'immagine non è troppo, cioè è un po' troppo, però tipo per l'ufficio è buonissimo, quindi eh, ti presentiamo Google Next, ehm, ehm, hai ragione a prendere fumo, più del regolatore di fumo, Google Next è stato completamente progettato vante di un sensore di fumo di qualità industriale, cioè quelle delle chimiche, eh, esegue le verifiche automatiche che dura fino a 10 anni, più liberatore domestico si inizia direttamente da smartphone e proprio come Net Production dice che cosa c'è che non va perfino verso il sono viso su uno smartphone Google eh, iscrivetevi pure voi a Google eh, è certificato io vi ricordo che tutti questi siti qua che ci stanno questo cosa sono certificati cioè che sono proprio loro che non è nessuno fa di copyright quindi eh, signore e signori Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al canale della Ubuntu. Iscrivetevi anche al canale del mio carissimo collega. Che si chiama. Come si chiama? Vediamo un po'. che gira video di Minecraft? Questo è l'ultimo video. Vi diciamo al primo colpo. Vi uh, iscrivetevi fuori al suo canale. È gira, sono un po bici, gira video di Minecraft. Um, e uh, ciao. Uh, sono 30 iscritti. Ciao. Solo. 36 uh, iscritti Quindi è un po' poco Quindi se potete iscrivervi Adesso iscrivo pure io Giuseppe sì. Ho oh. fatto Pubblicità Perché io lo posso chiamare per nome Perché ehm... Perché eh, siamo colleghi Cioè lui mi ha aiutato per il mio canale Adesso signor signori Stoppo 20 minuti e adesso andiamo fare tutta una bella.